Buongiorno ragazzi Oggi stiamo andando a sciare con Forse è meglio morire da piccoli con i peli del culo a batto <ride> morire da grandi soldati Secondo episodio di salti extra large ragazzi sugli sci. Il primo episodio l'abbiamo fatto a Livigno e abbiamo provato la linea L del mottolino. 15 metri, 18 metri di salti. Oggi siamo venuti a chiesa perché mi hanno detto che hanno ampliato un pochino lo snowpark, quindi iniziano ad esserci dei bei salti, un po' di rail più piccoli. Così magari facciamo anche qualche cadutina con l'alboreto Ah eh, la no, no, non qualche salto, qualche caduta ormai. Poi abbiamo un ospite d'eccezione. Direttamente Si è appena uscito dalla banca la mia vita di strada <ride> frat, tu non puoi I due bei bambini lì dietro devono noleggiare Quindi primo step andiamo al noleggio Spendiamo i cash <ride> Ivan siccome è un pro snowboard Lui invece che è rimasto più umile lo sci Mi raccomando Grosse aspettative su di te io. No ma sei scemo no. Il mio pro Ivan Jay oggi è tutto puntato su di te no ma zio è andata a fan curiosci <ride> guarda il corretto in pechi Vieni a far 100 Vedi quella mini gobetta che c'è lì? Ma qua è la prima sconda. Quella al sole. Dove finisce okay. l'ombra? Quella lì? Quella gobba al sole lì! Questa qua davanti! A quella me. al sole! Ma hai capito quale? Ma qua è la prima sconda Cioè se non ho capito! Ce ne sono due, le vedi? Una qua e una là! Le vedi? Sembra un coglione se non dei video! Madonna ti do un pugno! Vai! Ehi! <ride> Ehi! <ride> Mamma mia ma quanto è bello che non c'è un cazzo di nessuno Quindi Dai ma... bro, primo giro di riscaldamento mi fai trenino di salti Albi Wow bro, ma sei un mito Dai bro, dai cazzo, dai cazzo, dai cazzo, dai cazzo, ero giù tutto Oh Te lo giuro, quando abbiamo filmato il primo video qui in sci, la stessa identica scena, c'era lui che guardava Pure l'hai già buttato via. Buttato Guarda. Ah! guanto. Adesso prendiamo un caffè. Pagliaccio, tu fai prendere il tiro oh, ancora. Porca me. Ho la stessa scena. <ride> Ci il video, pagliaccio. No, ho una domanda io per Ivan. Ma tu sei mai entrato in uno snowpark? Allora, erano entrati in una half pipe eh. in Francia. Ma di quelli seri? Sì. Incazzati, ghiacciati così. Air ah, Seconda domanda: Hai mai fatto un saltino con lo snow? Uno. Eh. fare tipo anche, non direi, com'è che si chiamano? No, non dirlo. Guarda che tutto quello che <ride> dici oggi oh, verrà Ma... usato contro di te. Eh? Allora. Oggi Albi, minimo un 180 ce lo devi provare. Certo. 100. Lo quello... snow penso che sia fattibilissimo. Sì. Eh, hours later. Albi stai guardando le regole? Perfetto, indossare indumenti protettivi. Dai prestagli un attimo il casco. Mi cade via subito. In ah, tanto zio. fai così, si muove? No, allora oh, perfetto. puttana zio mi si muove. <ride> Partirà qua, bravo, <ride> fai, fai l'uomo. Ma ah, d'altro sì. può fare, Spetta. Toto. Te zitto zio. Ah. <ride> Molla, molla dritto, dai eh, salta. Ah, ah, ah. o almeno adesso sali su quella là. Vai che sennò no non sali. Non sali, vai, vai, vai. Ah. It's been a long day. E sai cosa ti manca? L'autoconvinzione. Non credi in te stesso. Eh. Tu sei portato per fare queste robe, devi solo crederci, eh. Fidati, Hai fatto un salchino è fatto così, va. Se lo fai così fai tre poi là. Eh. Oh, adesso ho convinto 200%. Eh. Wow ma. Quello secondo te ce li hanno le ginocchio o sono come gli omini della Lego? Vai! È il tuo momento! Oh ho oh bene, bene oh oh oh oh No cazzo c'era eh Perché non guardi là lo sguardo Dai o oh, adesso parti da qui sopra E facciamo quello là Vai! Frenare non frenare Eccolo Oh no oh no, no, no. Pulata gigante oh, oh. Ah, Si vede qua Dove ti ha preso la lamina Guarda qua questa riga Potrebbe essere paragonata a una schienata da pinna No, zio, fa più male questo. <ride> cazzo, mi sono rotto il culo. Beh, quindi, morale della favola. Devi rifarlo. Eh, bravo, esatto. Adesso, convinto, devi. Oh, cosa devi fare? La, la fa... grinta no. della giornata. La prima. grinta della. Ah! Vai, Prego. Eh, aspetta, aspetta, aspetta che possa andare, Schelli. Almeno non faccio figure di merda. Vabbè, tu ti stai preoccupando di loro tre. Oh, e ci sono oh, 260.000 persone <ride> che ti guardano qua. Olli, gira sta cazzo di testa, <ride> eh. <ride> Su, olla. No, ti ha preso la lamina. Ah. Ha infierito sullo stesso di prima Siccome il buon Ivan ha detto che gli fa male il culo Ma non per le cadute Proveremo ragazzi a fare una roba che abbiamo visto su TikTok credo. No l'abbiamo inventata fra Lui mi deve far sedere sulla sua tavola tipo panca E lui sarà sdraiato in mezzo qua <ride> Metti per lì i codici Esatto Vai vai vai vai vai vai Spingi No sei morto. Morca puttana Non mi fermo Devi togliere le mani Devi togliere le mani ah! Bello lo snowpark di nuovo, bravi ragazzi ah, lo, in lo, è veramente, ragazzi, lo snowpark perfetto per chi inizia a saltare o chi vuole iniziare a saltare. C'ha il primo salto che è un pochino più grosso che non l'abbiamo ancora provato. È ottima prova di alboreto la parte bassa dello snowpark perché come ha detto il toto è proprio. Esageriamo detto Una roba, non so se puoi metterla nel video. Se sì, sì. cioè, brutta testa di cazzo e ti sei iscritto al canale, Ah, però, Adesso eh. viene tutto, ma ti sembra che sto ridendo. Sì, sì, no. Ma tu pensa, cioè sì. questo qui, 75 anni che è il mio canale YouTube? L'avesse mai detto una volta? Sì, se eh. io lo dicessi, si tutto. Perché cosa facciamo? Distruggiamo così la competizione da zero. Ah, ok. Eh, Quante di gente non è iscritta? Eh, siamo sul 50%, eh? Ma siete mm. scemi, raga. Non ho parole come gli alpinisti con vedo eh, esatto. gli alpinisti sei pronto vai no <ride> ma com'è <ride> ma che alpinista è quando fanno quando... oppure quando fanno le gambe tevoli il... <ride> oh. <ride> allora in onore del primo video di sci anche se non c'è praticamente neve un boschetto bisogna farlo andiamo sulle rocce no oh, oh, oh my god no. Barca oh, barca! Boschetto malvagio! No, Accendi la roccia! Oh, attenzione, fuori controllo ragazzi, fuori controllo, fuori controllo! Come cazzo ti fermi? Non si ferma! Come cazzo ti fermi? Non ferma! Oh, va così bello! Adesso me la godo, sul ghiaccio! Dai, frena lì, frena! Ancora chiuso? Stiamo aspettando il gatto che venga preso all'atterraggio Ah ok ok va bene È ancora chiuso quel salto lì Ragazzi lo snowpark Il salto sopra è ancora chiuso Nella speranza che lo aprano Perché ovviamente la mia sfiga quando uscio è Ormai è così Ci rifocilliamo un non attimo di, di ah, no. ah, no. Scegli sì, no. Grazie Davvero Va bene Tanto a me piace di più il biscotto quindi Ragazzi ricordatevi col codice faraone Avrete faraone. anche sì, Faraone Io sono sì. faraone Col codice faraone anche voi sarete i faraoni Avrete il 15% di sconto Link in descrizione Link in descrizione ragazzi Insegna al bro Ivan che cos'è il Gorby Gap Guardandoci Se Qual io ti dico che abbiamo un Gorby Gap differente io e Toto Qual è il Gorby Gap? Dov'è che il Toto ha spazio che io non ho? Qua Ecco esattamente eh. Esatto. Quello è il Gorby Gap il gergo dei parkrat. Questo, questo spazio qua È il Gorby Gap e definisce quanto sei local esatto. All'interno del parco. Cioè così, vedi così Io vivo lì Invece così è atleta di slopestyle Slopestyle Oh, Vediamo se ci fanno entrare Niente oggi non apre? Eh no perché non riescono a presa i landing Prima gli ho scritto però la pagina Gli ho chiesto se potevo fare due giri giusto per farlo vedere sul video Non posso dirti perché non è competenza mia Ok ok il park. Allora io l'autorizzazione su Instagram ce l'ho Io vado salto dentro Vai, E ora la domanda più grossa è Bisogna frenare o no? No ragazzi il salto è veramente molto bello Perché ha una dimensione intermedia Non è troppo piccolo E non è grosso come gli L di Livigno Che iniziano ad essere di 15 metri E treccare sugli L è peso Proviamo Oh, è la dimensione proprio giusta. No, volevo fare almeno flip. Flippettino volevo farlo. Allora. No, no, figa, non ho ancora flippato quest'anno. Ma tu pensi eh? di flippare prima lì e poi farlo nuovo? No, no, lo faccio su. Okay. Più facile, col petto e giro. Allora, io spero di ricordarmi come si fa un flip. E è spero di controllarlo nel modo giusto. Perché già il salto non è piccolo per fare un primo flip. Dai, proviamo. Ciuf, ciuf, Dai, vi ho sempre detto, flip è facilissimo e fa più paura per 6 iniziamo a controllarlo bene qui oh, adesso provo a fare questo che non mi ricordo come si chiama per alzare un po' il livello dai, adesso provo 7 Stanno dentro le 9. Doveva venirci qua più spesso. Però il problema è trovare il tempo, ragazzi. Ah! Allora, flippettino ripreso, tranquillo dopo i due anni. Il salto è veramente bello. Peccato che è chiuso, quindi non è che possiamo metterci qua a girare troppo perché è già tanto che ci hanno lasciato fare stire i salti. Allora, chiaramente rispettiamo le tradizioni. E per chi si ricorda, ecco, l'ultima volta abbiamo preso a piedi giornata un bombardino di generante. Adesso. Ah ragazzi, direi che possiamo chiudere qui questa giornata Dal bombardino Cin, cin. Ma tu sei analcolico? Sì, sono analcolico però eh, Cosa devo fare? Ah no, aspetta, Ivan ti su Instagram oh. Seguitelo su Instagram <ride> Ah ok Ragazzi, secondo <ride> episodio di sono Salti aumentando. Extra Large Si è concluso Terzo episodio, andremo al Mottolino A fargli XL Vai Con <ride> ah, wow. Oh Wow Aspettate il terzo episodio quindi E eh, ci vediamo in un prossimo video State fedeli e state buoni Ciao